Adesso intervistiamo il dottor Biffi. Buonasera. Buonasera. Allora, come mai avete deciso di partecipare a questo evento in qualità di sponsor? Perché riteniamo fondamentale il fatto di poter assistere a corsi di questo genere che possono essere utili per formare sia chi è già competente, sia chi magari è un po' meno competente, con la possibilità anche di far conoscere chiaramente quelle che sono le nostre realtà in qualità di produttori di, di capelli che vanno fosso nominare. Sto pensando molto bene. E fino ad ora come è sembrava? Eh, mi sembrava un corso estremamente interessante, ben organizzato, con presenza di persone mh, sicuramente preparate e che sono in grado anche di eh, ben, ben illustrare quelli che sono i temi della sicurezza nel caso specifico di oggi, vedendo anche che i partecipanti hanno ho avuto parecchia attenzione, okay. quindi la cosa è molto positiva. E secondo lei, ha dato abbastanza spazio a voi in questo caso come sponsor? Assolutamente sì, perché eh, da un lato giustamente c'è il corso, il corso deve essere ovviamente un corso tecnico, quindi deve permettere alle persone di apprendere. Dall'altra parte, nei momenti ovviamente di pausa, la possibilità di incontrare i eh, lavori e quindi avere modo di conoscerli e di presentare quelle che sono le nostre eh, capacità, eh, abbinate alle loro competenze. E secondo lei il fatto che comunque la Tecnogap sia un'azienda che si impegna molto nella formazione? Beh, certo. Questo è assolutamente importante perché eh, le cappe chimiche, così come le cappe a flusso laminare inizialmente, sono dei dispositivi di protezione collettiva. e Il fatto di avere diciamo, la presenza di un'azienda che si occupa proprio da questo punto di vista della sicurezza di questi eh, strumenti, in maniera separata dal produttore, diventa un valore aggiunto. Quindi La presenza di tecnocappe a un corso di questo tipo lo trovo assolutamente importante e fondamentale. Come è iniziata la vostra collaborazione con la Tecnocappe? Mm, è iniziata diciamo, con una conoscenza quasi casuale, ah. voglio dire che, che è avvenuta sul campo e da lì abbiamo iniziato diciamo, a collaborare in maniera un pochino più proattiva. Va bene, grazie. Grazie.